Sì, Presidente, qui appunto prima parlavamo di, del passato, adesso parliamo del futuro, ovvero è importante lavorare da subito ad un nuovo piano urbano eh, parcheggi, un piano urbano parcheggi chiaramente che sia coerente con il PGTU, con il PUMS che stiamo eh, realizzando, con le linee programmatiche di questa amministrazione e con la visione di questa città, ovvero eh, favorire il più possibile lo scambio tra il mezzo privato e il mezzo pubblico, quindi sfruttare l'opportunità di realizzare dei parcheggi soprattutto nel, in concomitanza dei nodi di scambio così da consentire ai cittadini di lasciare l'automobile e prendere il mezzo pubblico, realizzarli anche magari, mi viene in mente, lungo i principali assi viari che oggi molto spesso anche eh, contro il codice della strada vedono gli sparti traffico centrali delle, delle nostre vie, penso alla Tuscolana, penso eh, anche ad altre strade eh, nella mia zona che praticamente strade di grande viabilità dove al centro ci sono le macchine in superficie che è anche un qualcosa di pericoloso e vietato dal codice eh, della strada. Quindi penso magari a questi luoghi un po' più limitrofi alla zona centrale della nostra città dove è opportuno creare delle alternative alla sosta su strada che ormai non esiste più praticamente in nessun, in nessun paese eh, europeo ma anche in nessuna città italiana, automobili buttate eh, praticamente ovunque alla, alla bella e meglio con gravi rischi anche per l'incolumità eh, dei pedoni, dei ciclisti, di chi prende il mezzo pubblico quindi in queste zone sicuramente è importante andare a impostare un nuovo piano urbano, eh, un nuovo piano urbano un nuovo piano eh, parcheggi. Quindi eh, questo atto va proprio in questa direzione e ci auguriamo che insieme all'assessore possiamo cominciare a lavorare quanto prima.